Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Caprarola in provincia di Viterbo. Il comune è conosciuto nel mondo per il maestoso Palazzo Farnese. Caprarola è anche città del Castagno e della Nocciola. Il comune si trova a 520 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco. Eugenio Stelliferi Caprarola è un paese che è immerso nell'area dei Monti Cimini, un paese dove un po' racchiude tutto per tutti quelli che possono essere i possibili turisti o gli utenti che possono venire a Caprarola, intanto è una città d'arte, di storia, perché Caprarola insiste. Uno tra i più bei gioielli del Rinascimento italiano, e cioè Palazzo Farnese, conosciuto in tutto il mondo e ogni anno decine e decine di migliaia di visitatori ci fanno visita proprio perché Palazzo Farnese rappresenta il simbolo del Rinascimento italiano. Esistono tra l'altro due figure a forma di pentagono nel mondo. Ma a Caprarola c'è la prima, perché oltre al Pentagono in America c'è il nostro Palazzo Farnese che ha forma pentagonale, ma abbiamo come dire la soddisfazione di dire che è stato il primo Pentagono costruito. Poi anche per gli amanti della natura non dobbiamo dimenticare che a Caprarola insiste il più alto lago vulcanico d'Europa e cioè il lago di Vico che rappresenta un po' il cuore della comunità montana, una comunità montana dove ci sono tanti paesi che circondano il lago, anch'essi molto ricchi di noccioleti e l'altro motivo per cui Caprarola è famosa e conosciuta un po' in tutto il mondo perché a Caprarola si coltiva soprattutto la nocciola e questa nocciola è anche fonte di economia per tutti i caprolatti. Quindi ci sono tanti motivi per cui venire a Caprarola, per l'arte, per la cultura, per l'agricoltura, per l'ambiente incontaminato, per tanti motivi. Quindi per questo vi diciamo pure venite a Caprarola che sicuramente insomma, non mancherà occasione per dare soddisfazione a tutte le vostre esigenze e curiosità. La parola rappresenta sicuramente una soddisfazione anche poterla amministrare, c'è un popolo veramente eh, lavoratore, solare e, e che quindi essere stato scelto da loro come guida, come sindaco è per me una grandissima soddisfazione e questo credo di dimostrarglielo dalla mattina alla sera mettendo in campo la maggior parte del mio tempo e lo metto a disposizione molto volentieri per il paese che amo e che mi ha dato la soddisfazione di poterlo guidare. Adesso andiamo a conoscere Dommi Morici, parroco di Caprarola. Benvenuti qui nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a Cavrarola, una chiesa davvero molto bella, artistica, del tempo del Palazzo Farnese. Qui hanno lavorato tutti gli artisti che hanno lavorato anche al Palazzo Farnese, chiamati qui a lavorare dalle varie famiglie che hanno commissionato le varie opere, soprattutto gli affreschi, nelle varie cappelle. Questa è davvero una chiesa molto bella, almeno a sentire tutte le persone che vengono, che l'ammirano, soprattutto per quanto riguarda il baldacchino sopra l'altare che accoglie l'immagine della Madonna della Consolazione tra un volo di angeli. Quel baldacchino è stato disegnato dal Vignola e realizzato poi da artisti del luogo. Qui c'era anche un religioso, Fra Vincenzo D'Abbassiano, che lavorava in legno e ha fatto un crocifisso molto bello ce ne sono sei di questi crocifissi realizzati da lui in tutti i conventi del Lazio conventi francescani perché questa chiesa, Santa Maria della Consolazione è stata tenuta per tanti anni da quando è stata costruita, nel 1590 dai religiosi francescani e hanno tenuto questa chiesa fino al 1960 circa e poi però l'hanno abbandonata, lasciandola ovviamente alla parrocchia di Caparola. Qui siamo nella chiesa di Santa Maria della Consolazione, ma non è la chiesa parrocchiale. La chiesa parrocchiale è San Michele Arcangelo, lì ci sono anche altre cose buone e belle dal punto di vista artistico da vedere, e importanti e utili per la comunità. Paprarola è un bel paese diciamo qui eh, vicino ai Monti Cimini con una bella vita eh, fatta anche da tante associazioni che in qualche maniera manifestano la loro vivacità, la loro iniziativa per cui è davvero un paese che ha tante belle energie, tante belle capacità e qualità anche per quanto riguarda la comunità cristiana, tentiamo in tutte le maniere di fare in modo che la gente partecipi e viva della fede cristiana. Il patrono di Caprarola è Sant'Egidio Abate, nato in Grecia e poi è vissuto in Francia e quindi portato qui come figura, come immagine, come santo e patrono. Forse da personaggi, da popolazioni nel tempo delle invasioni, non sappiamo bene al tempo dei Farnesi, qualcuno l'ha fatto conoscere e è stato scelto come patrono della comunità. Eh, qui non c'è una statua, ma su nella chiesa parrocchiale c'è una statua che è dedicata a lui e la festa che celebriamo è il primo settembre, festa appunto del patrono e di tutta la nostra comunità. Il messaggio che io posso rivolgere ai cristiani di Cavrarola. Eh, intanto di ringraziamento perché anche in questi giorni abbiamo fatto tante attività e tanta gente ha collaborato, ha dato il proprio contributo, quindi un grazie a tutti dell'impegno, della testimonianza della fede, della vita cristiana che più che la parrocchia e quindi il parroco, ma voi vivete e la vivete in maniera bella, serena e importante. E poi l'invito ovviamente a partecipare sempre meglio e sempre di più, perché più siamo e meglio è. Adesso ascoltiamo cosa ha da dirci l'attore dialettale Angelo Borgna. per me è innanzitutto il luogo dove sono nato e dove vivo con mia moglie e i miei figli, ma Caprarola certo per me non è solo questo, cioè un luogo fisico, Caprarola prima di tutto per me è tante storie, tanti ricordi, tante emozioni, eh, tante gioie, tanta rabbia, tante speranze, insomma un insieme di sentimenti, di ricordi. Caprarola per me è tanti profumi, il piacere di sentirmi a casa anche quando sto in mezzo alla strada o al supermercato a fare la spesa o in fila all'ufficio postale o in banca. Caprarola per me è il teatro che facciamo ogni anno e che ci coinvolge, coinvolge un numero elevato di persone e che va avanti da tanti anni teatro dialettale e non. Caprarola per me, come scriveva Cesare Pavese, significa non essere solo. E con la signora Laura Cecchini dell'Associazione Proloco andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di caprarola. Benvenuti nella sede della Proloco e siamo qui insieme alle signore le nostre cuoche qui di Caprarola Abbiamo Tuta, Marinella, poi Giovanni e Giulia hanno preparato per noi degli ottimi piatti, iniziando con l'antipasto abbiamo bruschette con maialino, funghi e le nostre meravigliose nocciole romane. Un ottimo pecorino che ci fa un nostro amico, un nostro carissimo amico, socio anche lui della Proloco. Possiamo passare ai primi, mezze maniche alla Giulia Farnese, a base di un ragù bianco con granella di nocciola sopra. Proseguiamo con delle trofie al pesto di nocciola con granella di nocciola. Come avete capito la nocciola è un po' il nostro alimento preferito, no? Passando ai secondi abbiamo una carrellata di maialino al forno, maialino da latte, eh, detta eh, da noi la porchetta molto gustosa ma da non mangiare di sera eh? poi possiamo andare avanti con i dolci amaretti, tozzetti, brutti e buoni tutto a base di nocciola, nocciola e cioccolato abbiamo poi la lavorazione della nocciola quindi nocciole zuccherate, pralinate nocciole tostate e al naturale il nostro dolce preferito, la torta con granella di nocciola e cioccolato. La granella di nocciola è una lavorazione appunto della nocciola fresca che utilizziamo per quasi tutti i nostri piatti. Sicuramente nella torta alla nocciola e al cioccolato è l'ingrediente principe. Dopo possiamo passare dall'altro nostro prodotto che è lo zafferano, zafferano farnesiano qui dei Monticimini. È una nuova coltura, una scommessa che un gruppo di ragazzi hanno voluto provare. Intanto lo lavoriamo tutto quanto a mano, senza pesticidi e senza eh, bisogno di concimazioni particolari. Poi lo lavoriamo nel nostro laboratorio completamente eh, manuale e lo confezioniamo eh, facendo diversi prodotti. Quindi abbiamo tè e tisane, riso già mischiato con lo zafferano e zafferano in pistilli. Siete invitati chiaramente tutti nel nostro magnifico paese a Caprarola per le nostre manifestazioni meravigliose che ci accompagnano per tutto l'anno. Abbiamo alla fine di agosto, nell'ultimo weekend, la Sagra della Nocciola. Poi possiamo proseguire con la Sagra della Castagna nella prima settimana di ottobre. Poi abbiamo eh, la, il presepe vivente durante le festività natalizie e sound una manifestazione di giovani all'insegna della musica e del campeggio. Vi aspettiamo a Caprarola! Continua il nostro itinerario, adesso diamo la parola a Donatella Vincenzi, guida turistica della provincia di Viterbo. A voi, Palazzo Farnese. Perché venire a Caprarola? veramente può essere un'esperienza unica e indimenticabile non solo per la natura, il lago di Vico, i castagneti, i noccioleti che circondano questo borgo ma soprattutto per la sua storia, una storia millenaria e soprattutto per il gioiello del tardo rinascimento che è il Palazzo Farnese molti lo vengono a visitare perché viene indicato sui testi come Rocca Sangallesca Secondo altri ecco, si preferisce invece l'immagine della villa rinascimentale, la villa del Vignola. Si tratta dello stesso edificio in effetti che venne iniziato intorno al 1530 da Antonio Sangallo il Giovane, il grande architetto di Casa Farnese che rispose alla commissione di Alessandro Farnese il Vecchio, il quale appunto eh, commissionò la realizzazione di un castello fortificato. Nel 1530 iniziarono i lavori, eh, si procedette con lo scavo diciamo, abbastanza ingente del fianco della collina, si realizzarono le fondazioni di un impianto pentagonale. Il Sangallo aveva previsto cinque torri per ogni angolo, ovviamente torrette difensive, e venne scavato anche un fossato alla maniera medievale appunto, un fossato difensivo intorno alla pianta pentagonale. I lavori però non procedettero molto eh, velocemente, anzi dobbiamo registrare un'interruzione del cantiere nel 1534 a seguito dell'elezione di Alessandro Farnese il Vecchio a Pontefice, prese il nome di Papa Paolo III. E siccome il suo fu un pontificato veramente, eh, direi, pregno di, di eventi, di politica internazionale, è il Papa che scomunica Enrico VIII d'Inghilterra, è il Papa che convoca il Concilio di Trento, è il Papa che si trova a dover dirimere le contese continue fra l'imperatore Carlo V e Francesco I, re di Francia. Per cui diciamo che il progetto di Caprarola eh, della Rocca, appunto, passa in secondo ordine e perde la priorità, quindi i lavori si interrompono e solo una venticinquina di anni dopo il nipote diretto, suo omonimo, perché anche egli si chiamava Alessandro, decise di completare la struttura di Caprarola, ma non più come una fortezza ma come una villa, per cui l'architetto che in effetti venne incaricato di trasformare la fortezza in villa è il conosciutissimo Jacopo Barozzi, meglio appunto conosciuto con il nome di Vignola Ingentilire la fabbrica, era questo il suo compito il Vignola riprende i lavori nel 1559 e fino al 1575 il palazzo è in costruzione e in decorazione. Cioè pensate che all'interno di Palazzo Farnese ci sono più di 6.000 metri quadrati di affreschi. Per la maggior parte opera dei fratelli Zuccari. Abbiamo anche l'intervento di altri pittori come il Bertoia, Giovanni De Vecchi, eh, Raffaellino da Reggio e nel 1575, sebbene il Vignola fosse morto due anni prima, il Vignola muore nel 1573, appunto i lavori sono terminati e viene coniata una medaglia per celebrarne la fine. Con il giovane agronomo Gianluca Santinelli scopriamo la preziosa nocciola di Caprarola. Eccoci qua, siamo nella caldera del lago di Vico uno dei posti eh, dove la nocciola è più presente qui nella provincia di Viterbo qui in particolare ci troviamo in un noccioleto adulto che ha un'età abbastanza elevata, dove è presente il frutto in fase di maturazione, in questo areale in specifico trova delle condizioni pedoclimatiche perfette per lo sviluppo, che è quello che ha permesso poi dopo di svilupparsi nel tempo e di eh, diffondersi anche fuori da questa situazione, diffondendosi nei vari comuni limitrofi, raggiungendo quasi tutti i comuni della provincia di Viterbo, sono più di 30 quelli che coltivano eh, la nocciola e che fondano la loro economia sulla nocciola stessa, la cultivare in particolare più presente è la tonda gentile romane, che eh, diciamo, costituisce più del 90% della varietà principale e l'altro 10% è costituito da tonda di giffoni e nocchione che fanno anche da impollinatori. La Donda Gentile Romana è, eh, tra virgolette, diciamo, rinomata e anche richiesta dall'industria per le sue caratteristiche omogenee della sua qualità, quindi mantiene le caratteristiche invariate su molta produzione e questo favorisce diciamo, l'interesse dell'industria nel ritiro e nella trasformazione. La maggior parte della produzione viene esportata, oltre che lavorata nel territorio. E Caprarola da questo punto di vista assume un ruolo importantissimo, Caprarola con i suoi cittadini e con i suoi agricoltori che fanno un lavoro primo di mantenimento del territorio e fa sì che allo stesso tempo le famiglie, la maggior parte delle famiglie riescano a vivere nel modo diciamo, più opportuno. È uno dei prodotti diciamo, che va per la maggiore oltre poi alle castagne e alle olive che sono molto presenti sul territorio di Caprarola. il priore padre Paolo Rinelli, andiamo a visitare il convento di Santa Teresa, altro gioiello di Caprarola. In questo momento noi ci troviamo nella chiesa di Santa Teresa a Caprarola. Questo convento è nato nel 1620, terminato nel 1623, voluto dal cardinale Odoardo Farnese per i carmelitani. Quindi abbiamo questo grande complesso, la chiesa delle Reinaldi. Il convento lo stesso su imitazioni di altre nostre realtà, che è stato costruito con lo stesso stile, dove però il cardinale, oltre che il convento, ha voluto anche costruire accanto, a fianco a noi, la palazzina per i suoi ritiri. Questa chiesa apposta viene altrettanto vista come punto di riferimento per la comunità di Caprarola, è voluta proprio per questo come casa di spiritualità. I carmelitani sono stati chiamati proprio dietro questo incentivo, oltre che lo stile della chiesa rinascimentale, il cardinale ha voluto altrettanto chiedere. A dei pittori del momento dei quadri che potessero rappresentare questa realtà. Dorene fu chiesto questo, la Madonna in alto, San Giuseppe e Santa Teresa in basso, San Giuseppe il protettore dell'ordine e Santa Teresa la riformatrice dell'ordine carmelitano. Atteccante il quadro di San Silvestro dell'Anfranco perché la zona dove noi stiamo, questa collinetta, era dedicata a San Silvestro. Poi sull'altare c'è il quadro di Sant'Antonio, il legame stretto tra il Carmelo e l'ordine francescano. Gli altri quadri che sono invece sulle, sui confessionali sono proprio la vittoria del bene sul male. Oltre che le frequentazioni della Chiesa come tale abbiamo la casa di spiritualità dove accogliamo persone e gruppi che partecipano a dei corsi che noi stessi abbiamo proposto o che loro stessi ci propongono di fare e quindi questa è la casa aperta per questo, per la spiritualità. Gimoneta sono un attore dialettale caprolatto e vi volevo far sapere innanzitutto l'invito per venire a Caprarola ma, eh, ma se pensate voi che eh, con l'aereo passano praticamente qui sopra e eh, prima di terra a Roma guardano giù e vedono sto paradiso e dicono ma, ma a 60 km da Roma c'è questo paradiso e vieno su e non vanno via più. Se poi pensate che lo presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, lo principe Carlo, lo, lo cardinale Farnese hanno scelto Caprarola come eh, residenza estiva, vorrà dire che cosa o no. E allora se volete venite a Caprarola, noi vi aspettiamo a braccia Rupert. Caprarola vi aspetta con tutte le sue eccellenze storiche, artistiche e naturalistiche, seguiteci anche sui social, quindi buone passeggiate a Caprarola in provincia di Viterbo. Ciao!